Con la conclusione della saga di Trunks in Dragon Ball Super, molte persone, me compreso, si sono sentite confuse e spiazzate dagli eventi che accadevano puntata dopo puntata. Non so voi, ma a me personalmente è capitato più di una volta di chiedermi cosa stesse succedendo esattamente. Ho l'occasione di fare questo video, soprattutto per aggiornare la teoria che feci qualche video fa sulle timeline alternative e anche per correggere un'altra in cui parlavo delle relazioni fra timeline e universi. In quest'ultimo video in particolare, dissi che le timeline erano delle versioni alternative di un universo preciso e che non avevano alcuna relazione con gli altri. O almeno ero convinto di questo, fino a quando ho visto uno Zeno proveniente da una realtà alternativa che ha distrutto Zamasu e ha riportato l'ordine dell'universo alternativo. Ora! Se Zeno è un essere immanente non dovrebbe essere vincolato a tempo e spazio Ma se anche fosse soggetto a questi due fattori Resterebbe comunque un essere separato dagli universi Dato che non appartiene a nessuno di essi E quindi non sarebbe influenzabile dalle timeline che li riguardano Ok Sol, dici dove vuoi arrivare In pratica si è rivelato ciò che molti si aspettavano Ovvero che le timeline sono delle versioni alternative di tutto l'universo superiore in cui risiede Zeno, e quindi anche di tutti gli altri universi. Ecco perché vediamo due Omni King. Detto questo, nel video delle timeline ho descritto le linee temporali esistenti fino a quel momento. E indovinate un po'? Sì, sono successi altri casini nel frattempo. 9 timeline alternative, nuovi metodi di viaggiare nel tempo e ci regina sulla torta un bellissimo paradosso temporale che rende il quadro ancora più complesso di quello che era all'inizio. Iniziamo con ordine. Delle quattro timeline che ho presentato nel video precedente, dobbiamo tenere in considerazione solo la timeline calda e ovviamente la principale. Ora, nella timeline principale, nell'anno 778, abbiamo il risveglio di Bills e tutti gli eventi di Battle of Gods. Nel 779 ha luogo la saga della risurrezione di Freezer, mentre nell'anno 780 avviene il torneo di Shampa, e fin qui nessun grosso problema, fino a quando, presumibilmente nello stesso anno, Trunks fa ritorno con la sua macchina del tempo. Poco dopo viene raggiunto da quella che sembra essere la fotocopia malvagia di Goku, e proprio da questi due viaggi immediatamente successivi ha origine il paradosso di cui vi parlerò tra poco. Prima di tutto, però, dobbiamo fare un salto anche nella timeline di Trunks, per avere una visione più chiara della situazione. In Dragon Ball Z abbiamo visto Trunks per l'ultima volta nel 788, mentre distruggeva Cell. Con Super abbiamo scoperto che Trunks, raggiunto il secondo livello di Super Saiyan, è riuscito a impedire ad Arbole e a Babidi di risvegliare Majin Buu. Dopodiché ha avuto luogo un periodo di pace che si è protratto fino all'anno 797 anno in cui Black Goku inizia la sua opera di distruzione della razza umana. Ovviamente Trunks, essendo l'unico guerriero con una forza soprannaturale rimasto in vita, lo affronta in una lunga serie di battaglie, senza riuscire a sconfiggerlo o a danneggiarlo. Bulma propone quindi al figlio di tornare nel passato e chiedere aiuto a Goku e i suoi compagni, e nei 18 mesi successivi raccoglie abbastanza carburante per compiere un viaggio di sola andata con la macchina del tempo. Tuttavia, Black Goku fa la sua comparsa. Bisogna precisare che Trunks non era in grado di avvertire la sua presenza, perché Black era un dio. In ogni caso, Black uccide Bulma e Trunks fugge col carburante verso il rifugio di, di Mai, ex membro del team di Pilaf. Ancora una volta, Black Goku attacca Trunks. Mai viene messa a KO e il mezzo Saiyan si infuria. Purtroppo però la sua potenza non è sufficiente a sconfiggere il nemico ed è costretto ad usare la macchina del tempo per sfuggirgli, arrivando nell'anno 780 della timeline principale. Qui Trunks spiega a Goku e agli altri la situazione nel suo futuro e poco dopo Black, utilizzando il suo anello, lo raggiunge sdoppiando la timeline principale. Qui si scontra con Goku, dopodiché viene trascinato a forza nella timeline calda tramite un varco dimensionale. Per chi non avesse visto il video precedente, è bene ricordare che una delle regole poste in quel video diceva che quando un viaggiatore arriva in un periodo precedente o successivo al viaggio di un altro, si crea una nuova timeline, come in questo caso. Ora, gli eventi successivi sono molto complessi, perciò prestate attenzione. Whis e Beast avvertono un'aura familiare provenire da Black. Decidono perciò di fare visita ai Kaioshin del decimo universo portandosi dietro anche Goku. Il Kaioshin in carica del decimo universo è Gowasu, mentre il suo apprendista, colui che possiede un'aura molto simile a Black, si chiama Zamasu. Ora, Zamasu si era reso conto che gli esseri umani erano dannosi per l'intero universo e più volte aveva proposto di eliminarli, ma senza ottenere approvazione. Perciò vi sarà facile immaginare cosa gli passasse per la testa quando Goku, sfidandolo in un combattimento, lo sconfigge senza troppo sforzo. Un dio come lui, che viene sconfitto da un misero umano, ovvero uno degli esseri dannosi che lui detestava tanto. Qual è la conseguenza di questo scontro? Facile. Zamasu aumenta il suo odio verso i mortali. Ed è così che si deciderà a uccidere il suo maestro, Gowasu, e a rubargli l'anello del tempo e il potara verde. In seguito userà le super sfere del drago per ottenere il corpo di Goku. Dopodiché ucciderà il Saiyan e la sua famiglia per poi viaggiare nuovamente nel tempo. Arriverà nella timeline calda di Trunks, ucciderà il Gowasu del decimo universo alternativo e si alleerà con se stesso. In seguito lo Zamasu della timeline di Trunks otterrà l'immortalità e insieme a Black distruggerà le super sfere del drago. Sterminerà tutti gli dei e inizierà la carneficina sulla terra. Qui però una domanda sorge spontanea. Come ha fatto Zamasu della timeline principale alterata da Black Goku ad arrivare in quella di Trunks? Beh, la verità è che non c'è una soluzione ufficiale. Ma io penso questo. Ricordate quando Black Goku segue Trunks creando una nuova timeline? Bene, per un breve arco di tempo la serie si focalizza sugli eventi di quella timeline alternativa. Ora, Black Goku è lo stesso Zamasu che ucciderà Gowasu in quella timeline. Naturalmente, viaggendo nel tempo ha creato un collegamento tra la timeline di Trunks e quella alternativa da lui generata. E nel momento in cui lo Zamasu di quella timeline si troverà a viaggiare nel tempo, sarà già vincolato dal legame creato da se stesso nel futuro. In poche parole, abbiamo Black Goku che causa il viaggio nel tempo di Trunks, successivamente abbiamo il viaggio nel tempo di Black che causa lo scontro tra Goku e Zamasu e questo scontro causa la nascita dello stesso Black Goku che, essendo già legato alla timeline di Trunks, viaggerà proprio in quella generando così un loop temporale che porterà alla creazione di infinite timeline alternative questo loop poi viene interrotto da Bills, il quale, uccidendo Zamasu nella timeline alterata da Black creerà una nuova linea temporale che è quella in cui è inventata la serie attualmente da qui, i nostri eroi viaggeranno per sconfiggere Zamasu Dobbiamo ricordarci che Trunks resta comunque legato unicamente alla timeline calda, perché è quella da cui proviene.